allora in questo video vi farò vedere come realizzare questa maschera di mh, non è tanto di inserimento dati in questo caso comunque si potrebbe anche utilizzare per inserire dati ma in questo caso solamente una maschera per visualizzare dei dati come l'ho uh, realizzato ve la faccio vedere come um, avviarla basta utilizzare la i di informazioni elementi cliccare in un qualsiasi mh, qualsiasi elemento per esempio se vado qua clicco su questo ed eccolo qua vediamo come realizzare questa maschera come vedete qua sopra ci sono dei dati che riguardano i comuni dei dati che riguardano le fasce di età e qua sotto c'è un grafico questo grafico rappresenta i dati di questa tabella qua in particolare vi farò vedere come generare questo grafico qua sotto, questo lo fa in automatico QGIS, o meglio, questo è uno dei, eh, degli ultimi widget che sono stati introdotti in QGIS, ma già esiste già, mh, non voglio se già, ma da qualche mese esiste questo widget, si chiama widget QML, ok? Allora, come si realizza tutto ciò? E allora per mh, innanzitutto quello che vedete qua sono i 390 comuni siciliani e da poco da ieri o l'altro ieri sono state pubblicate da parte della regione siciliana i dati sulla vaccinazione comune per comune quindi in questo caso in questo progetto non so voglio sapere dell'informazione su questo comune qua ci clicco sopra con l'informazione e quindi, come vedete qua, sono nel comune Caronia, <coughs> scusate, la percentuale complessiva di vaccinazione è del 54%, qua ci sono i dati suddivisi per fascia d'età, quindi 12, vedete, e tra 12 e 19, tra 20 e 29 e così via. Questi dati sono stati poi graficizzati, vedete, un grafici a barre, utilizzando questi dati qua, e allora vediamo come si realizza questa maschera, allora naturalmente tutto è legato al layer comuni, quindi doppio clic in modo tale da accedere alle proprietà e come vedete qua ci sono tutte le proprietà, questi sono tutti i campi di quel layer, del layer comuni naturalmente questo progetto l'ho condiviso nel mio blog, ultimo blog post quindi andatelo a vedere naturalmente tutte queste info poi le metterò in info box a questo video allora questi sono tutti i campi presenti in questo layer poi naturalmente c'è un join questo join vedete qua j 2020 2020 è relativa alla popolazione quindi ho fatto un join perché nei dati istat, nello ship file istat, non ci sono dati sulla popolazione, quindi ho dovuto scaricare da un'altra parte i dati della popolazione e fare un, un, una join tabellare. Poi ci sono due campi virtuali, dove vado a calcolare la percentuale e, e in ultimo vado a mettere anche il valore del target, vi faccio vedere qua, da quasi vedere meglio, quindi questa è una join, qua vado a calcolare la percentuale, come faccio a calcolare la percentuale? attraverso sempre delle espressioni mentre qua sotto eh, c'è il target il target ok si, si ottiene sempre utilizzando delle espressioni in questo caso faccio un largo uso degli array perché mi avviso gli array ormai eh, è un argomento fondamentale per poter utilizzare eh, nel miglior modo possibile QGIS ok quindi andate a, andate a studiare gli Array, se non ci riuscite e volete, io naturalmente faccio anche dei corsi personalizzati eh, per quanto riguarda il calcolatore di cambi di QGIS. Ma ripeto, ormai gli Array dovete saperli utilizzare. Quindi quest'altro quest campo qua, Target, target è praticamente è il numero di persone che possono essere vaccinate, ok? Cioè, non vado a vaccinare un bambino di 5 anni, ok quindi per questo la regione siciliana ha messo questi due campi che si chiamano, ripeto, uno è vaccinati e l'altro è il target. Sto aprendo la tabella attributi, vedete qua c'è il comune, la percentuale, ma qua c'è anche il, mh, anzi non è questa tabella che devo aprire, ma devo aprire i... <coughs> la tabella che ho scaricato che è questa qua, l'ordinanza 75 Vale la aprire la tabella attributi, come vedete qua qua c'è comune per comune, c'è anche la provincia la data di inizio della vaccinazione, ogni comune eh, cioè tutti i comuni in Italia hanno iniziato tutto lo stesso giorno a vaccinare e quindi qua c'è il data di inizio e la data ultima mh, relativa a questi dati che riguarda il 29 giugno Okay, il target, i vaccinati. Ora, la popolazione complessiva, eh, non so, in questo comune non è mai uguale al target. Perché, ripeto, perché se andate a vedere ci sono le fasce d'età, le fasce d'età iniziano da 12 anni in su, quindi ragazzi più piccoli di 12 anni non vengono vaccinati. Okay? Quindi, di conseguenza, il target non riguarda l'intera popolazione residente, ma una sua parte. Detto pi questa piccola precisazione, ritorniamo, eh, ritorniamo qua, mi dedicherò solamente a spiegare quel widget, perché qua in questo progetto è un, leggermente un po' complesso, nel senso che ci sono delle relazioni, ci sono dei join, ci sono dei campi virtuali, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere come ho costruito io questo widget, vedete qua alla fine ci sono altri widget, widget qml, widget, widget html, su html ho ho realizzato un video qualche anno fa andate a cercare widget html oggi invece vediamo come realizzare i widget qml attualmente questo qua basta anzi lo faccio vedere qua che è già creato poi lo rifacciamo e questo qua naturalmente si può rinominare ed ecco qua questo qua è il widget quel grafico che vedete nella maschera come si realizza questo beh come vedete qua c'è il titolo, sotto c'è il codice QML, da qua vi è la possibilità di scegliere tre tipologie. Tracciare un semplice rettangolo, e metterci all'interno delle, delle informazioni che vogliamo, un grafico a torto oppure un grafico a barre. Io in questo caso ho creato un grafico a barre, ok? E da qua, però non riesco a zoomarlo, vedete, in automatico QGIS già predispone questo piccolo codice, è già un codice, basta solamente ehm, che noi aggiungiamo, vedete qua tramite anche il calcolatore di campi se dobbiamo inserire dei semplici campi, utilizziamo questo se dobbiamo inserire dei, delle funzioni o delle espressioni più complicate, dobbiamo utilizzare la Epson entriamo qua dentro nel costruttore di espressione qua scriviamo la nostra espressione e poi tramite il tasto più lo aggiungiamo oppure meglio ancora in questi casi particolari, non so eh, se abbiamo una qualsiasi espressione come questa qua la copiamo contro copia e poi andiamo direttamente qua e andiamo a incollarla dove ci serve poi vi faccio vedere in particolare come ricreare questo grafico qua ok il concetto è questo quindi allora mh, questo l'annulla e lo ricreiamo lo stesso grafico partendo da qua. Allora, io sono su QML, lo prendo e lo trascino qua. Ok? Appena gli dico di trascinarlo, lui si presenta a QGIS con questa schermata vuota, che appunto è configurare il widget. Come faccio a configurarlo? Allora, la prima cosa che devo fare è, voglio un grafico a barre, vado a selezionare grafico a barre. Appena seleziono grafica a barre, ecco qua che QGIS mi crea un grafico a barre, diciamo così, standard, di default, questo qua. Come vedete qua ci sono, vabbè questa è la prima parte, e vai a importare le librerie, sotto c'è messo bar series, vedete qua, che è il titolo che compare qua, sotto vi dice l'altezza e la larghezza, sono questi altri due, quindi potete modificare questo grafico varia, come larghezza infatti faccio vedere se invece di 600 altezza la porto a non so a 200 vedete diventa piccolino la porto a 400 e lo riporto per com'è sotto c'è la leggenda eh, se vogliamo eh, c'è la leggenda e poi c'è value i valori dell'asse i valori che sono qua sotto Vedete, qua 2007, 2008, 2009, 2010, 2015. questi valori li devo prendere, li devo far visualizzare mh, a partire da qua, valore axis. Quindi, da qua il D valore minimo, ah, questo qua è il valore, scusatemi, questo è il valore della Y. E da 0, leggenda anti aliasin che true valore. Value axis id 0 minimo e massimo questa parte qua, questa iniziale qua riguarda l'asse x, infatti qua va da 0 a 15 quindi qua lo posso modificare manualmente oppure ripeto, sempre qua dentro posso andare a mettere delle espressioni ok? qua ci posso mettere l'espressione che è il risultato di un mio calcolo che, mi, che mi, genera, mi genera il valore massimo di queste barre Sotto, vedete qua, bar series, allora l'asse Y, lui sa dove andarlo a prendere, che è questo qua, e l'asse X, semplice, no? Se vedete, tra parentesi, eh, graffe, eh, lui ha scritto in questo esempio le categorie, quindi asse X, in asse X cosa voglio qua sotto? 2007, vedete, dovete scrivere tra parentesi quadre, cioè questo cosa significa? questo deve essere un array Per questo poco fa vi dicevo, dovete andare a studiarvi gli array che sono la base ormai per fare qualsiasi cosa in QGIS e quindi come categorie abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorie quindi sono 6 anni e quindi le devo scrivere come, come um, un array qua non so, potrei qua invece di 2012, guardate qua ci metto 2015 vedete qua lui me lo aggiorna Okay, 2012 quindi quella prima riga questa qua riguarda l'asse cosa deve scrivere qua sotto la seconda riga eh, bar set bar set bar set vedete che sono tre perché sono tre i, i, le barre qua per ogni categoria ci sono tre barre Ok. label significa qual è il nome, tant'è che qua sotto vedete che c'è poi la leggenda Bob, Susan e James ok? e poi sempre come valori i valori vanno messi, deve essere lo stesso numero dei valori che riguardano la, mh, qua, la barra delle categorie quindi se io ho definito non so, sei categorie i valori per ogni categoria devono essere mh, messi nello stesso ordine e devono essere lo stesso numero ok se vogliamo tutte compilate altrimenti qualcuno non la compila infatti qua non so se vado qua e l'ultima la tolgo ok vedete qua l'ultimo 2012 d'oggi ha solamente due barre e non tre sei, ho aggiunto potrei fare virgola 7 virgola 7 Significa che eh, dovrei avere un'altra categoria, ma siccome non l'ho definita in precedenza, non la scrive, non la visualizza. Ok? E così via per gli altri. Ora, questo sembra abbastanza facile, fatto naturalmente manualmente, ma se io questo la vorrei contestualizzare, cioè nel senso che i valori, questi value, li andasse a prendere direttamente, come, eh, come abbiamo fatto, comune per comune. Io il variabile del comune, questo grafico mi deve variare, quindi deve necessariamente andare a pescare i dati dalla tabella attributi. Come si fa questo passaggio? Questo passaggio si fa in modo abbastanza semplice. Allora, queste categorie, vi faccio vedere qua, io ce l'ho, entro qua nel, nella EPSON, e vado nella mia, um, dove è qua, dati, campi e valori, campi e valori, vedete qua, io non ce l'ho il campo che riguarda le fasce d'età, qua non ce l'ho, perché non ce l'ho? Perché, come vi ripeto, io ho realizzato, eh, o meglio, in questo progetto ci sono delle relazioni, perché per ogni comune, siccome ci sono più fasce d'età, devo per forza realizzare una relazione, una a molti, Okay? Quindi queste, mh, questi valori e anche soprattutto le categorie qua, li devo andare a prendere non dalla, da comuni perché non sono qua, ma dal eh, layer in relazione. Okay? Vi faccio vedere che c'è la relazione, eh, proprietà, ecco qua la relazione c'è una relazione uno a molti, tra, come vedete qua, le, ehm, tra i comuni e l'ordinanza. La relazione è chiamata REL e quindi quando vado a dirgli da dove deve prendere i dati, anzi, se io lo interrogo da qua, Ed questa qua è la relazione dati per età questa è la relazione, per ogni comune io ho 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 valori che sono le 8 fasce d'età quindi io parto da, uh, dal layer delle, delle province dei comuni però devo andare a prendere i valori che sono in relazione, quindi devo utilizzare delle espressioni espressioni che devono avere in output devono avere in output delle deve avere come output delle eh, in questo caso perché sto utilizzando un grafico a barre deve avere in output un array ok e quindi vado qua nella epsilon io già l'ho creata la funzione ora la carico e la spiego Eh, dove ce l'ho, format number, eccola qua, la funzione è questa qua, a parte qua uh, round, questo mi serve solamente per arrotondare, come vedete qua io ho i vaccinati e i target, Ricordate la tabella, quindi devo fare una somma dei vaccinati, faccio una somma dei vaccinati e la rapporto con la somma dei target per ottenere i valori percentuali, questa è eh, la logica per ottenere la, le percentuali, ma noi in questo caso dobbiamo mettere questi valori qua sotto, queste c'è cioè le categorie, le categorie vanno dal, sono le fasce d'età, come faccio ad andare a prendere fasce le fasce d'età? Le fasce d'età eh, fatemi fare una cosa qui digit qua facci fatemi andare a guardare una cosa esatto allora siamo qua ripeto devo andare a prendere come eh, devo andare a popolare grafico qua sotto le categorie le categorie si trovano ripeto nella seconda tabella quella in relazione quindi è la tabella figlio e quindi vado qua dentro e devo andare a prendere una funzione di eh, aggregazione perché io voglio aggregare quei valori eh, Valori che si trovano, che si possa aggregare attra, attraverso mh, la funzione Relation Aggregate. Perché utilizzo questo? Perché i due layer, le, i comuni e il file CSV, sono in relazione una a molte. Okay? Se andiamo a vedere la, eh, la definizione, lui vuole il nome della relazione. La relazione, vi ricordo, si chiama rel. naturalmente dobbiamo scrivere... REL, virgola, vado a capo, secondo argomento è eh, come voglio aggregati i dati, io voglio aggregati e voglio come output una, ma un, um, eh, voglio come aggregato un array e quindi scrivo array AG, perché come output voglio questo, virgola, e poi l'espressione cose che devo aggregare devo aggregare l'età età mi sembra che era scritto senza accento ok eh, scusate mi devo scrivere tra doppi apici perché ho un campo e vedete qua sotto ci sono le fasce 12 19 20 ok quindi ed è un array fatto ciò questo qua lo vado a copiare contro copia, perché è più facile, e lo vado a sostituire qua, vedete c'è tutta questa parentesi qua, quindi cancello questa parte qua, o meglio questa la cancello, e faccio incolla, vado ad incollare quel valore là sotto, non l'ho appreso um, ctrl z funziona sì, e fatemi ritornare qua ctrl v allora gli dico ok ecco allora da qua gli... più ecco qua, ora funziona scusate ricordavo male, quindi qual è la logica devo prima scriverla appena la scrivo gli dico ok poi vado a selezionare quella parte ctrl z ctrl z vi ricordate qua tra parentesi, quindi vado qua, seleziono questo gli dico aggiungi, e lui lo sostituisce, vedete qua sotto ho creato tutte le mie, le mie categorie, stessa cosa sotto, ora naturalmente io non ho tre, eh, tre, mh, tre valori, quindi il terzo lo tolgo, perché ce ne sono solamente due, che sono i vaccinati, e, mh, e questa parentesi pure, ecco qua, oh, sono rimasti solamente due grafici, per aggiungere i valori, qua che valori devo mettere? Allora, ritorno nel calcolatore qua dentro, e vado a prendere quella funzione che ho fatto vedere poco fa, recente, eh, che riguarda appunto, vediamo se la trovo qua, che è questa qua, questa qua, no anzi, eh, in questo caso la prima, come prima barra voglio mettere il target quindi target quindi questo lo cancello io voglio come primo valore solamente target eh, questo è questo qua, vedete quindi relation aggregate sempre la relazione rel aggregate sempre l'array quale espressione devo aggregare il target ed è qua ci sono i risultati gli dico ok e gli dico aggiungi aggiungi dove? qua questa prima aggiungi ecco qua vado nella seconda oppure da qua stesso siccome cambia solamente target da target deve diventare solamente vaccinati ok vado qua sotto e a posto di queste parentesi quadre sostituisci ed ecco qua Ora, naturalmente qua è tutto pieno perché? perché c'è questo limite che riguarda la prima parte lui mi fa vedere i valori da 0 a 15 ma quei valori sono molto più grandi e quindi a posto di 15 devo andare a mettere una funzione che mi calcola comune per comune qual è il massimo valore e quindi vado qua al solito eh, la funzione recente oh, mi ricordo di averla calcolata Mm. Mm. Mm. Mm. vabbè ma comunque questa qua però invece di mettere un array ag o meglio metto l'array ag il valore più grande non è tanto relativo ai vaccinati ma ai target quindi target ora di questo valore qua che è il risultato vedete qua è un array io voglio il massimo valore che c'è qua dentro e quindi all'inizio di tutto devo mettere un array max, in modo tale che mi va ad estrarre il valore massimo, tutto qua, niente di particolare, ok, e questo lo metto qua, nel massimo valore, aggiungi, ed ecco qua il grafico che viene fuori, ok, se volessi cambiare i colori, qua non c'è, però aspettate un attimo, eh, Bob e Susan, allora andiamo a modificare questi nomi, per modificare i nomi, bar series, siamo qua, espressioni, eh, dobbiamo leggere qua sotto, po, po, po, categorie, eh, dove che sono scritti i nomi, eh, scritto così piccolino che non si vede molto bene, da qualche parte ci sono i nomi, allora 400, 600, po, po, po. poco fa l'avevo letto e ora non li vedo più. Categorie, release, ecco qua, label, il primo label, siccome riguarda il target, un copio target, contro copia, che lo metto a posto di Bob. E poi qua sotto, vaccinati, copia, a posto di label, Susan. Ed ecco qua che è aggiornato. Come titolo del testo, invece di bar series, qua vado a mettere sempre tra doppi apici. Oops, qua scrivere vaccinati. Ok, vaccinati, qua c'è questo. Per cambiare il colore dovete andare, per esempio, l'ultimo sono i vaccinati, I vaccinati, noi li vogliamo di colore verde, ma verde verde, quindi dopo label, vedete va label, due punti vaccinati, punto e virgola, scrivete color, color, due punti. È meglio scrivo piccolino però color, due punti e scrivete eh, tra apici semplici mi sembra green e do, due punti alla fine, ecco qua, vedete che è un verde scuro. la stessa cosa sotto eh, nel primo, dopo label c'è punto e virgo, scrivete color, due punti tra apici semplici, non lo vogliamo fare in grigio, grey, punto e virgola, ed ecco qua i colori, ok, anzi facciamo una cosa, cambiamo i colori, invece di grey facciamo red, così è abbastanza, e eh, invece di eh, bleu, lo prende, Blue? no, bleu, come si scrive blu in inglese, bleu, blu, e eh, orange, orange, ecco, lasciamo questi due colori così si distingue, ok, l'abbiamo aggiunto qua, applica ok, ora se vado ad aprire, la, eh, vado a interrogare, devo avere due grafici, non so, vado su questo, ecco qua i due grafici, naturalmente quello di prima e quello di ora, naturalmente non ci entrano. fatemi chiudere questa, ecco qua i due grafici, naturalmente la larghezza e l'altezza posso sempre definire tramite quei parametri, spero sia chiaro, scusate la lunghezza del video, se non è chiaro, magari successivamente scriverò un blog post. Ciao!